Imprenditore lascia la sua eredità ai dipendenti. Vant create site? Fint free world prestemesa in plugins. Un imprenditore muore e lascia 4 milioni di euro ai suoi dipendenti. E. Luciano Tamini, morto il 1 luglio a 84 anni e ha lasciato ai suoi dipendenti un fetta della sua eredità. Saranno 300. Tra operai e impiegati che riceveranno tra i 10.000 e i 15.000 euro. Un mese fa gli era stata diagnosticata la malattia e, aveva voluto pensare ai suoi dipendenti, per lasciare un ricordo a tutti coloro che erano alle dipendenze della Tamini, nata prima come officina meccanica, diventata un impianto per saldatura, poi specializzata in trasformatori elettrici e infine ceduta nel 2014 a Terna, Colosso italiano della distribuzione della energia. Estromesso alla fine dalla carica di presidente onorario, Tamini scrisse un'ultima lettera ai suoi dipendenti, Ho compiuto 84 anni, ma come un vecchio leone vi dico che sono pronto a ruggire ancora. La Tamini è indistruttibile non potrà finire mai. Abbiate pazienza e fiducia. Un abbraccio a tutti. Video Find App for Android. You can find new free Android games and apps.